Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, oggi parliamo di Amazon FBA, parliamo di perché queste scatole sono tornate a casa mia, perché erano stoccate nella logistica Amazon, ma solo dopo due vendite, Amazon le ha rimandate indietro, facendomi perdere circa 1200 euro al momento e voglio spiegarti con te cosa è successo con questo prodotto ti mostrerò questo prodotto, di cosa si tratta, su perché mi ha fatto perdere soldi, su perché Amazon me l'ha rispedito indietro quindi resta con me che parliamo di tante cose interessanti oggi ragazzi benvenuti e bentornati al mio canale se non mi conoscete sono Daniele, parlo di dropshipping, finanza personale tutto quello che riguarda un po' il mondo dell'online, compreso Amazon FBA, in passato ho già fatto dei video su Amazon FBA, ora è un po' che non ne faccio, quindi mi sembra doveroso dopo eh, questo grande aggiornamento di, di questa avventura, farvi un video e parlare con voi di cosa sta succedendo. Come vedete ho un po' di scatole, qua dentro ci sono circa 600 unità, 600 di queste bustine che ho in mano, che mi hanno fatto perdere 1200 euro. Eh, questo prodotto ha venduto solo due volte su Amazon Era un prodotto che stava andando Un prodotto che aveva la giusta potenzialità, Ma Amazon me l'ha bandito Mi ha detto riprenditelo, non lo vogliamo Ora ti spiegherò esattamente perché Prima però ti chiedo di iscriverti al canale Mettere mi piace se trovi interessanti i miei contenuti Così mi, mi aiuterai a spingere l'algoritmo di YouTube e A portare i miei contenuti sempre a più persone Ringrazio a tutti voi che vi state seguendo Ma andiamo a vedere subito di cosa si tratta io su Amazon FBA ho de, dei prodotti, eh, ho fatto un video, ho iniziato l'anno scorso. Eh, questi prodotti, alcuni purtroppo, sono correlati all'attività sportiva che, come sapete, con il Covid-19 lascia il tempo che trova. Eh, altri eh, sono prodotti come questo che purtroppo ho avuto questa disavventura. Amazon mi ha bandito questo prodotto diversi mesi fa non ho avuto tempo per farlo rispedire però finalmente mi sono tornati tutti anche se sinceramente non sono, non sono sicuro che siano tutti perché forse me devono arrivare mi arriva un pacco ogni settimana non li ho contati e non ho intenzione di contarli non ho, non ho questa voglia ma credo che siano quasi tutti ora, cosa è successo con questo prodotto? intanto te lo mostro ci ho diverse varianti, nuove varianti, ok? Le varianti sono diversi simboli, diversi colori di un prodotto. Qua c'è il panda, qua c'è il coniglio, eh, qua c'è, non so cosa sia, un criceto, un topo, mh, qua c'è la versione femminile e così via. Ma cosa sono? Questi qua sono supporti per telefono che molti di voi conosceranno come pop socket eh, quindi si mettono dietro un telefono e si estendono come vedete con questo posso tenere il cellulare o usarlo come estendere il cellulare un bel prodotto soprattutto perché è molto colorato soprattutto molto animato per eh, i bambini o per il sesso femminile e infatti sta vendendo ha iniziato a vendere quasi subito però poi Amazon l'ha bandito perché in realtà è stato un errore mio e ora ti spiegherò cosa è successo. Io ho inserito. Perché se non lo sai, su Amazon è bisogno. A differenza di eBay, inserisce un Asin, inserisce dei codici a barre. Come vedete, ogni prodotto ha il suo codice a barre unico che ho stampato e inserito io. Eh, che ho registrato questo codice a barre registrato da, da parte mia nel Regno Unito. In cui Amazon per te assegna un Asin perché Amazon ha catalogo quindi ogni prodotto e può stare teoricamente solo una volta su Amazon, anche su diversi venditori, quindi diversi venditori avranno lo stesso prodotto nella stessa pagina, sai, se usi Amazon sai come funziona. Siccome questo prodotto non era presente su Amazon, o comunque io volevo il mio annuncio personale, ho creato il codice a bar, ho creato i codici ASIC e tutto. E quindi ho spedito questi prodotti, li ho imbustati, perché ovviamente non è un imbustato, non c'erano le etichette, ho dovuto mettere il warning perché c'è la bustina trasparente, ho dovuto mettere il codice a barre è stato un lavoraccio ma lasciando perdere questo discorso gli ospediti erano ah, sono creato le nuove varianti gli spediti. cosa è successo? stupidamente io perché sono stupido questo perché ragazzi vi dico sempre studiate le cose a 360 gradi quindi se vi sembra di saperle e sono il primo io pensavo di Adesso devo di sapere quello che stavo facendo con questo prodotto in realtà ho lasciato una cosa molto importante. Ho chiamato questo prodotto su Amazon Pop Socket Perché stavano dei Pop Socket Pensando stupidamente che Pop Socket fosse eh, un dispositivo, no? Come se chiami la cover del telefono Popet. In realtà Pop Socket è un trademark, quindi un brand coperto da copyright e ufficialmente registrato quindi Amazon mi ha sospeso gli annunci per violazione di Treadmark eh, con impossibilità di restore ho provato a fare appello di restore e non ci sono riuscito dovevo chiamarli, non è che non posso vendere perché questi prodotti non sono sotto Treadmark questi che vedete, non sono copie sono prodotti unici il problema è il nome che ho utilizzato dovevo utilizzare magari stand per telefono stand espansibile per telefono dei nomi generali i nomi generali non sono ovviamente Sotto copyright perché eh, uno stand può essere qualsiasi cosa e a questo sarebbero stati ancora in vendita. Invece, utilizzando un nome che è sotto copyright, Amazon era bandito perché pensava che stessi vendendo prodotti contraffatti. Eh, questo è tutto. Quindi, mi ha detto i prodotti sono sospesi e non ci sono sospesi, non possiamo eh, più rimetterli online, li devi riprendere. Ora, il problema è che per difendermeli sono fatti pagare per spedirmi a casa ovviamente tutte queste spedizioni se le sono fatte pagare tutti gli ordini di rimozione della logistica e no ragazzi non è una spedizione frame queste cinque scatole per spedirmile indietro mi sono costate 525 euro non mi sono costate le ho pagate, ma no, insomma le ha debitati 525 euro per mandarmi queste 5 scatole perché ovviamente tutti questi prodotti erano in giro per i diversi magazzini del Regno Unito quindi le hanno dovuti riunire eh, e sinceramente se ne approfitto anche perché mi sembra un po' esagerato 525 euro e questo è tanto quindi co cosa ho perso? ho perso ragazzi questi qua mi sono costati circa 500 euro i prodotti più imbustare, più spedizione più etichette, stampa etichette fa tutto circa 650 euro più i 520 530 euro che mi ha debitato Amazon e più alte spese accessorie mi ha causato una perdita di 1200 euro è anche vero che ho ancora dei prodotti non so, farci, sicuramente li dovrò smaltire in qualche modo anzi se qualcuno di voi è interessato a questo stock mi, contatta, mi, contatta, mi contatti contattatemi o le mail in descrizione che sono in vendita se no cercherò di smaltirli in qualche modo quindi al momento questo prodotto mi ha causato una perdita di 1200 euro potrei in realtà anche creare nuovi, che ci sto pensando, creare nuovi codici a barre, creare dei nuovi ASIN e rispedirli nuovamente alla, alla, alla logistica alla Amazon con sotto un altro ASIN evitando nomi coperti da trademark questa volta, quindi senza chiamarli pop socket, ma chiamandoli stand per cellulare che poi è quello che sono, perché io non ho fatto nessuna violazione, ho semplicemente ingenuamente utilizzato un nome protetto il problema ragazzi è che se io faccio questo e per qualche motivo Amazon li sospende nuovamente perché magari vedete sono gli stessi prodotti poi devo ripagare altri 500 euro per farmi rispedire nuovamente cosa che non ho intenzione di fare quindi sicuramente vi smaltirò o in stock o via ebay o vedrò come magari vi verrò aggiornati su che fine faranno questi, questi prodotti il punto quindi la riflessione ragazzi è per quanto possiamo sentirci sicuri e pronti e abbiamo un business nuovo Possono nascere diverse complicazioni, anche le più inaspettate. Anche in questo caso, se uno prende un prodotto che è valido, un prodotto che non ha nessun copyright, che non è un nessun prodotto contraffatto, non è nessuna cosa, è legittimo, però fa un errore di battitura. Purtroppo con questi colossi come Amazon, eBay, PayPal, tutte queste grandi aziende, ci sono poche manovre di, di dialogo perché ovviamente hanno loro dei, delle prassi che non che servono e basta. Quindi informatevi bene, siate sicuri al 100%, poi ragazzi, per la sicurezza nessuno di noi ce l'ha, i problemi possono sempre nascere in qualsiasi momento, dobbiamo essere pronti ad affrontare le perdite. Io ero consapevole quando ho comprato questi prodotti, come ho comprato gli altri, ho altri prodotti, qua solo dei campionari che non vi mostro perché sono ancora attivi, che non stanno vendendo purtroppo in questa situazione pandemica che c'è nel mondo prodotti sbagliati al momento sbagliato perché ho iniziato a gennaio scorso. È probabile che inizierò a rifornire la mia logistica Amazon con nuovi prodotti, sto già cercando nuovi, eh, nuovi prodotti da vendere, nuovi trend per la logistica Amazon, per riprovare e cercare di recuperare le perdite di questi prodotti che ho messo ora, anche se prima o poi venderanno, in un modo o nell'altro recupererò questi soldi, ve lo posso garantire e vi darò aggiornati. Ragazzi, se avete sempre qualsiasi domanda... Contattatemi, trovate Instagram e la mia email in descrizione. Spero che queste informazioni su chi vuole iniziare Amazon FBA mi siano utili, che magari farò un video dedicato alla registrazione del trademark. Ho fatto un video, che vi lascio nella scheda qua sopra, riguardante il mio inizio su Amazon FBA, quando ho speso esattamente per la registrazione dell'azienda, per registrare il trademark che sarebbe... Uh, il brand ufficiale, ufficiale sotto copyright eh, per i prodotti ho spiegato un po' tutto andate a vedere ricordate di iscrivervi al canale e eh, sentitevi liberi di contattarmi grazie a tutti ciao al prossimo video